Ok, sono un po' difficile intervenire <ride> di eh, dopo la campagna. Um, allora, eh, è stato detto tanto, eh, proverò insomma un po' a eh, raccontare anche quello che succede qua eh, in Italia e definire anche il punto di vista. Eh, Beh, prima di tutto eh, direi che, eh, diciamo che è quello che avviene, eh, i governi di destra della, eh, del Sud America, io penso siano eh, in particolare appunto eh, quello brasiliano eh, con Bolsonaro che eh, verrà in Italia eh, a breve e eh, gli altri paesi siano un, un po' diversi diciamo da quello eh, che si sta spiegando in Europa non che la, eh, la, la tendenza non sia eh, la stessa eh, ma credo che ci siano anche delle, delle differenze da, eh, da prendere in considerazione anche per capire ovviamente eh, che tipo di eh, nemico abbiamo, abbiamo di fronte eh, la tendenza sicuramente è, è la stessa che credo derivi un po' da eh, una crisi profonda delle socialdemocrazie eh, che hanno lasciato spazio ehm, eh, con le, le loro politiche neoliberali eh, eh, alle destre che comunque eh, portano avanti un ehm, stanno in linea di continuità con quelle che erano le politiche eh, precedenti, eh, infatti siamo stati in piazza eh, in questi anni tanto quanto eh, in quelli precedenti, le politiche eh, sui migranti diminuiti di di erano eh, in linea di continuità con quelle che eh, ci ritroviamo adesso, appunto, sicuramente eh, adesso c'è eh, un peggioramento eh, ma eh, appunto come dicevo prima le adesse si sono insegnate in una crisi profonda della socialdemocrazia eh, eh, europea e, e anche quella, quella italiana. Um, penso che il uh, governo giallo-verde sia un po' una così come lo chiamiamo uh, in Italia sia un po' una risposta a queste, alle politiche di austerità che sono state messe in campo dopo, uh, dopo la crisi della, del 2008 e, um, una risposta che è uh, e, come dicevo prima sicuramente va a destra ma è una um, adesso ce ne rendiamo conto di più ovviamente ma è stata una risposta anche a uh, una richiesta in qualche modo uh, di maggiore uguaglianza di maggiore uh, presenza uh, di uno Stato di maggiore uh, protezione di maggiore, di maggiore welfare uh, questo è um, e eh, eh, le elezioni che ci sono state, eh, secondo me sono, è la vincita, la vittoria eh, della, della Lega eh, e del Movimento 5 Stelle eh, è, è dovuta a, questa, a questo tipo di promessa che è stata affiancata ovviamente a tutta una propaganda, quindi a concentrare il, questo desiderio di, eh, di protezione su un, un nemico che è quello eh, dei, dei migranti che arrivano nella, eh, nel nostro paese. E, adesso ci ritroviamo sicuramente in un momento in cui eh, ancora non totalmente, però eh, queste promesse probabilmente saranno eh, tradite, eh, ma ancora non ci troviamo eh, nella, nella situazione della, eh, della Francia dove eh, questo ha portato una grossa eh, rivolta eh, di piazza. Eh, I gilet gialli secondo me non vengono fuori dal, dal nulla, ma anche da, eh, da tutte le mobilitazioni contro la riforma sul lavoro eh, e le mobilitazioni nelle eh, nelle università eh, che eh, ci sono da, eh, da anni e, mh, ancora resiste comunque un governo socialdemocratico eh, in Francia e, mh, sottolineo queste cose giusto per uh, dire che uh, se da una parte ci troviamo una, uh, un, un nemico uh, che è venuto fuori insomma, da, uh, che è, uh, è venuto fuori dalle crisi delle socialdemocranzie eh, mi hanno tolto la parola, <ride> ok. Parliamo eh, sì. eh, delle socialdemocrazie, dall'altro c'è eh, eh, qualcosa che eh, si muove eh, in basso e che incontriamo eh, in continuazione nel. Eh, nel, nel lavoro politico che poi facciamo tutti qui che siamo eh, quelli presenti che c'è appunto questa, questa scritta da, dal basso di una maggiore ehm, uguaglianza che è eh, maggiore protezione come dicevo prima anche una, mh, contro la corruzione tutto quello che è successo in Italia eh, negli ultimi anni che è difficile da intercettare ehm, o insomma non siamo mh, così all'altezza di poter intercettare e non far a girare insomma tutto ciò verso svolte elettorali tipo di tipo uh, di destra e, um, e uh, in tutto ciò io penso che uh, il movimento delle, delle donne di non una di meno uh, in questo paese è un come si diceva prima, uh, prima dei gire gialli era l'unico uh, movimento di massa uh, perché così è Uh, che si contrappone comunque ad una, uh, a, um, a questi governi e si contrappone proprio di prima ai governi, ai governi precedenti. Un movimento eterogeneo che, comunque, ha un, un obiettivo molto chiaro, quello di, uh, di, chiedere, che di chiedere di imporre la fine della, della violenza sulle donne, che uh, poi si dispiega uh, in diversi ambiti, in diverse forme la violenza sulle donne è um, l'estrema conseguenza di tutto quello che, uh, che dobbiamo subire insomma, nel corso uh, della nostra vita su, altri, su diversi ambiti. Io penso che uh, il movimento uh, in una di meno è l'unico movimento in questo momento in Italia che non è, uh, non è assorbibile nemmeno da, uh, da, questo, da questo governo giallo-verde. Non è assorbibile perché nel momento in cui eh, si chiede, eh, eh, nel momento in cui siamo, nonostante le promesse insomma, che sono state fatte, io non credo che qui eh, eh, ci siamo, eh, ci abbiamo creduto, ma nel momento in cui appunto si tagliano eh, i fondi alla spesa pubblica, che questo vuol dire tagliare i servizi, tagliare gli asili nido, vuol dire tagliare la sanità, vuol dire Uh, tutto questo uh, e vuol dire praticamente uh, tutti gli aiuti alla cura della siamo insomma um, la maggior parte di noi costrette a uh, sopperire all'assenza dello Stato, in questo, uh, in questo caso all'assenza di welfare nel momento in cui ci sono questi tagli, nel momento in cui ci si richiede praticamente di uh, ritornare, di sovbarcarci ancora di più rispetto a quello che è eh, già eh, succedeva prima, eh, tutto il lavoro di, eh, mh, di riproduzione sociale, perché poi è questo che eh, in questo momento eh, è in grossa crisi eh, nel, nel nostro paese, ci si richiede un, un lavoro maggiore rispetto a, eh, già a quello che, che facevamo prima. Eh, sicuramente non si può eh, separare eh, questo discorso da quello che è anche eh, il lavoro eh, produttivo, non, non, eh, non ci occupiamo solo di quello e, e anche lì eh, siamo costretti ad, ad enormi disparità rispetto a, eh, al, al, lavoro, al lavoro maschile. Nel momento in cui c'è eh, questa realtà e si richiede invece ma maggiore uguaglianza, e, e soprattutto appunto eh, la fine di una, di delle imposizioni continue su, la, mh, sui nostri corpi rispetto a, alle scelte libere che dovremmo eh, prendere, eh, rispetto alla maternità, rispetto a, eh, anche eh, alla possibilità di essere indipendenti eh, economicamente perché quello che stiamo a, a osservando è anche un ritorno all'interno della famiglia. Uh, per, per quale motivo? Perché nel momento in cui uh, è anche difficile uh, essere indipendenti autonome economicamente c'è anche questa, questa tendenza qui a ritornare nella, uh, ne, nella, mh, nella, uh, nella forma di, di nucleo familiare e uh, non è un caso che aumentino sempre di più uh, gli episodi uh, di violenza. Uh, nel momento in invece in in il, il, il, il movimento una di meno eh, e tutte le donne che, che ci fanno parte queste, eh, richiedono un cambiamento totale eh, di rotta nel momento in cui ci sono questa richiesta forte eh, dal basso eh, automaticamente o eh, cambia completamente questo sistema o non c'è una via di mezzo eh, per, questo, eh, per questo motivo io credo che eh, questo movimento non sia assorbibile dalla, eh, neanche dai, eh, da questi governi da questo, in particolare da questo governo giallo-verde ma credo che eh, valga eh, anche in, eh, in, altri, eh, in altri paesi e, ehm, eh, questo io credo che, che sia molto eh, importante sottolinearlo e eh, far incontrare quello che è il movimento femminista, io penso che già lo faccia con la sua capacità di, eh, di comunicazione, ma per incontrare e sempre più eh, espandersi nel, eh, nel, nel paese. Um, Un'altra cosa che volevo dire è sul, sullo sciopero dell'8 marzo. Um, il Movimento dell'Unionamento esiste da tanti, da tanti anni e uh, in questi appuntamenti ha sempre dimostrato una grande capacità di mobilitazione sia il 26 novembre che poi appunto che è l'incontro uh, eh, nazionale contro la violenza sulle donne sia uh, l'8 marzo dove uh, in Italia uh, mettiamo in campo appunto delle, sia lo sciopero che eh, i cortei eh, territoriali, ognuno appunto nelle, eh, nelle proprie città. Eh, una cosa c'è da dire, secondo me, sullo sciopero, non perché bisogna sottolineare sempre i limiti eh, delle dei movimenti eh, ma eh, appunto per capire come com com superarli. Lo sciopero per quanto eh, almeno appunto eh, in Italia e negli altri paesi sicuramente è diverso, per quanto eh, il momento di, eh, di mobilitazione eh, sia eh, partecipato da migliaia di donne tanto quanto il corteo eh, nazionale eh, rimane comunque eh, molto difficile eh, finché lo sciopero sia eh, veramente efficace e eh, ehm, quindi che eh, tutte le, le donne che poi scendono in piazza il, eh, il pomeriggio riescano effettivamente a eh, scioperare eh, durante, eh, durante la giornata. Um, questo uh, penso sia uh, dovuto al fatto che eh, non perché non ci sia appunto una volontà delle donne eh, di scioperare ma è difficile arrivare uh, a tutte diciamo, le, eh, a costruire appunto uno sciopero uh, di tutti i settori produttivi se non come abbiamo visto nelle altre, eh, nelle, mh, negli altri appuntamenti dell'8 marzo scioperano appunto quelle ehm, Quei, quei, quei presidi la, lavorativi dove ci sono delle lotte, dove eh, c'è già avviato una, eh, un processo appunto di, eh, di lotta sul lavoro, altrimenti è difficile costruire che appunto, aderiscano in maniera totale eh, tutte quante, eh, tutte le donne eh, allo sciopero, chi sta nel pubblico, chi nel privato, chi è e nei differenti settori insomma, che, che esistono. Quindi eh, quello per cui probabilmente ci dobbiamo, eh, su cui ci dobbiamo interrogare anche come appunto un movimento eh, femminista italiano ehm, è come, quali sono i, i modi perché avvenga questo, perché ci sia uno sciopero veramente eh, di massa. Io credo che siamo tutte consapevoli dell'importanza di questa cosa e della, della potenza, proprio come si diceva prima, il 50% dei lavoratori del mondiale sono lavoratrici e, e quindi eh, siamo tutte consapevoli di questo, eh, invece eh, bisogna interrogarsi come eh, renderlo reale, effettivo, questo sciopero, sicuramente a partire da, già da quelle lotte che esistono eh, come e ci ha dimostrato anche la, la, io penso molto potente quello che è il, um, lo sciopero di talpizza e um, partire da là per capire come uh, potenziare questo sciopero che dovrebbe essere molto più uh, grande rispetto a quello che poi uh, capo è per uh, fare veramente del male uh, a chi uh, pensa di poter fare qualsiasi cosa sulla, sulla nostra pelle eh, eh, io finisco così dicendo eh, semplicemente eh, che comunque il nostro eh, sistema eh, produttivo ma anche eh, riproduttivo eh, in Italia come in altri paesi, però in Italia in particolare si è sempre basato un po' sul lavoro delle ehm, delle, delle categorie cosiddette deboli, eh, tra cui appunto eh, in primis le donne, i giovani, anche eh, i, i, i migranti. Se prima erano i migranti meridionali nelle fabbriche del nord, ora eh, non, eh, non è molto diverso rispetto a, a quelli che vengono al nostro paese o a quelli che stanno ormai qui da tanto, da tanto tempo. E, io finisco qui e magari insomma ci sarà l'altro intervento e ripareremo un altro giro, grazie.